Buongiorno a tutti, eh, mi chiamo Roberto Semprini e un saluto a voi designer che avete aderito alla Tibullo Design Festival. Mi sono laureato a Firenze e mi sono specializzato nel design, spostandomi eh, appena laureato a Milano. Molto importante questo, questo spostamento a Milano perché sono entrato subito fino agli anni '80 nel vivo insomma, del design milanese e un po' del design italiano. E il mio approccio al design inizialmente ha avuto un taglio quasi umanistico per cui ero giornalista per una rivista che si chiamava Modo e poi sono entrato a collaborare con delle aziende. Fin dall'inizio i miei progetti sono stati accolti molto bene dal pubblico e, e hanno avuto una caratteristica, e hanno ancora una caratteristica particolare quella di essere degli, degli oggetti simbolici, iconici. Un esempio preciso è il divano Tatli che realizzato nel lontano 1989 per Edra, che nasce proprio da una rilettura eh, della spirale, una rilettura di una scultura, quella di Vladimir Tatin che realizzò nel, inizi del secolo del novecento per la terza internazionale socialista. Perché dico questo? Perché poi gran parte del mio design è ispirato alle opere d'arte, è una specie di rilettura dell'arte attraverso la tridimensionalità dell'oggetto d'uso, quindi far entrare un po' di arte nelle case. Il design è passione, il design è autobiografico come tutte le discipline creative e quindi noi parliamo di noi stessi, dei nostri amori e delle nostre passioni. Un'altra caratteristica dei miei oggetti è quella della natura, cioè l'ispirazione alle forme della natura. Quindi, se vogliamo definirlo con uno stile, potremmo definirlo come stile neo organico. Quindi il design per me è una ricerca estetica rivolta alla ricerca iconica degli oggetti, ma è anche risolvere delle soluzioni, cioè eh, l'estetica non deve eh, prevaricare la funzionalità, ma deve lavorare con equilibrio con la funzionalità. E deve essere comunque il design emozionale ti deve far star bene come ti può far star bene un'opera d'arte deve essere il design terapeutico e non può essere come l'arte un pugno allo stomaco come l'urlo di Munch. potremmo anche sovvertire un po' il, il motto bahuasiano della forma che segue la funzione direi che l'emozione segue la funzione poi, fin dall'inizio, ho sempre coniugato la mia libera professione all'insegnamento. Eh, insegno da tanti anni circa 30 anni all'Accademia di Belle Arti di Brera e i miei corsi sono in qualche maniera eh, suggestionati anche dai miei lavori, come giusto che sia. Insomma, i docenti devono portare la propria esperienza diretta dentro, dentro, dentro l'insegnamento. Quindi, Accademia di Belle Arti di Brera, dove gli studenti lavorano su questi temi. Che ho appena elencato questi due temi qui, e poi anche al Politecnico, dove c'è un corso di outdoor design, quindi lavoriamo tutto ciò che è outdoor: sui, sui nuovi stabilimenti balneari, eh, su quei servizi innovativi che possono, che possono rivitalizzare i waterfront delle città. Quindi, il ehm, design è una disciplina che si può fare solo con una grandissima passione con la voglia di cambiare le cose, con la voglia di migliorare il mondo attraverso la bellezza e attraverso la funzionalità. Grazie, un saluto a tutti e buon lavoro.